Ciao a tutti oggi prepareremo il riso alla cantonese il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono riso basmati prosciutto cotto a dadini piselli surgelati acqua sale uova pepe olio evo e salsa di soia diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale l'acqua Ed il sale e portiamo ad ebollizione per 10 minuti 100 gradi velocità 1 nel frattempo andiamo a posizionare all'interno del bastone del varoma i pisellini e il prosciutto Dopo aver posizionato nel Varoma i pisellini del prosciutto cotto, andiamo a condirli con sale e pepe. Abbiamo rivestito il vassoio del Varoma con carta da forno bagnata e strizzata. Sbattiamo due uova con un pizzico di sale e pepe e adesso adagiamoli, li adeggeremo nel vassoio del Varoma. Versiamoli sulla carta da forno. Mettiamola da parte. A questo punto posizioniamo all'interno del boccale il cestello. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il varoma. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Trasferiamo adesso il riso e le verdure in una ciotola e andiamo a condire. Dopo aver trasferito in una risottiera il riso il prosciutto e i piselli adesso andiamo ad aggiustare di sale e pepe versare l'olio un po' di salsa di soia amalgamiamo leggermente con la spatola Adesso mettiamo la nostra fettetina che abbiamo tagliato a pezzetti. Andiamo a impiattare. Riso alla cantonese. Grazie e alla prossima ricetta.